Ciao Alessandro e ciao Attilio. Ciao Maurizio. Buonasera, ciao. Bene, oggi facciamo eh, l'intervista all'agenzia, ai titolari dell'agenzia di Brescia di Spedali Civili eh, un'agenzia che negli ultimi 17 anni è arrivata per 15 volte sul podio tra le migliori agenzie e negli ultimi 4 anni addirittura si è sempre classificata al primo posto e anche lo scorso anno in una situazione di mercato particolare è arrivata prima. Allora mi voglio rivolgere subito ad uno dei due titolari, eh, Alessandro Genovese, e ti voglio chiedere Alessandro come si diventa migliori anche e soprattutto insomma, in un anno particolare come quello che abbiamo vissuto. Allora Fabrizio, ecco, sì, noi siamo presenti eh, nella nostra zona dal 2001 e in quegli anni abbiamo lavorato molto bene, molto bene, facendoci conoscere e in tutti questi anni abbiamo lavorato molto bene, questo lo dimostrano i risultati che abbiamo raggiunto dal 2004 fino al 2020. E siamo... Eh, eh, in tutti questi anni ci siamo fatti apprezzare dai nostri clienti. Questo lo dimostrano anche le recensioni che abbiamo sul che eh, ha la nostra pagina. E, devo dire che eh, abbiamo in testa tutti gli anni l'obiettivo di arrivare sempre tra i primi in Italia. Proprio per, questo, eh, proprio per questo motivo, i risultati che ad oggi ha conseguito ospedali civili sono risultati molto importanti non voglio essere ripetitivo perché già li ho detti durante la convention del 18 dicembre però insomma dal 2001 questa agenzia apre nel 2001 dal 2004 abbiamo raggiunto dei risultati che per noi sono veramente eh, motivo di grandissima soddisfazione eh, posso rielencarli noi siamo arrivati per ben tre volte primi eh, in area nord, eh, tre volte terzi in Italia, cinque volte consecutivamente secondi e negli ultimi quattro anni primi. L'anno scorso siamo partiti per, per vincere, però eh, è successo purtroppo quello che è successo, quello che tutti sappiamo, e, e questa situazione ci ha un pochino demoralizzato, infatti Brescia, come ripeto, è stata la città più colpita dopo Bergamo dal punto di vista del, del virus, e non, ripeto, non credevamo di raggiungere questi risultati ma attraverso anche la scossa e i consigli che il giornalmente sono dati dall'azienda ci siamo rimboccati le maniche e siamo riusciti a, eh, anche lo scorso anno a raggiungere dei risultati importanti eh, fortunatamente insomma, eh, arrivando primi eh, anche nel 2018. Ecco, Fabrizio, quindi questo è stato il nostro risultato e possiamo dire ad oggi di essere largamente soddisfatti eh, di, questi, di questi risultati. Bene. Attilio, invece a te volevo chiedere come si riesce eh, a motivare una squadra, un gruppo di persone che lavorano con voi ed ottenere, insomma, eh, appunto... Negli anni eh, costantemente dei risultati di primo livello, allora sì, per motivare la squadra secondo me non è una cosa così difficile: nel senso che la prima motivazione che puoi dare a, al gruppo delle persone che lavorano con te è far vedere il lavoro, il lavoro che tu metti, metti in campo, poi può, può trasmettere praticamente tutta quella che è la motivazione, l'attività verso una persona che ha meno esperienza. E Infatti su questo proprio volevo un po' riallacciarmi a un discorso che era stato fatto in una riunione sul fatto proprio della ricerca del, del personale. Nel senso che per noi la vittoria de, del, di quest'anno, degli anni precedenti, è data soprattutto, anzi, praticamente, eh, principalmente dalla, dal gruppo, perché siamo proprio un gruppo, un gruppo di persone, come diceva prima Alessandro, eh, molto determinate e con un obiettivo sempre ben fisso in testa che è quello appunto di raggiungere un obiettivo alto, straordinario e questo diciamo che ci è consentito solo perché lavoriamo in un gruppo siamo un gruppo di persone perché se io lavorassi da solo sicuramente questo risultato non non sarei stato proprio capace di, di, di raggiungerlo. Probabilmente anche io e Genovese insieme non saremmo stati in grado di raggiungerlo se fossimo stati solamente due. Quindi il gruppo di persone che abbiamo creato nel, nel tempo ci ha permesso veramente di, di essere anche, avere un entusiasmo in più nell'attività nell quotidiana e eh, di venire anche al lavoro, insomma, con un po' di, un po di verdi in più. Un'altra cosa che ci tengo a, a sottolineare è che io lavoro con lui, con Alessandro da 16 anni, 16 anni, per sottolineo 16 anni, oh. siamo, siamo un po' come marito e moglie, diciamo ecco. e, e diciamo che abbiamo due caratteri proprio opposti, siamo proprio due persone molto, con delle caratteristiche molto differenti, e probabilmente questo negli anni si è che è poi è trasformato in, in una compensazione reciproca. Io ho delle lacune, dei difetti, delle, delle, dei limiti, diciamo, che vengono ampiamente compensati da, dai suoi atteggiamenti, cosa che invece viceversa è da parte sua. Lui ha delle caratteristiche, diciamo, tra virgolette, negative, so, eh, ha qualche lacuna dal punto di vista tecnologico, che vengono ampiamente, invece... Eh, Compensate da me, perché io sono una persona invece alla quale piace molto la tecnologia, come, come si sappia, insomma. Beh, e quindi, diciamo, quindi su quel discorso per farlo un po' breve, se no non voglio allungarvi troppo, è che l'unione sostanzialmente fa la forza. Sembra una, una frase tratta, ma in realtà io questa cosa la penso profondamente. Perché stare solo in un'agenzia o essere in pochi in un'agenzia è veramente difficile. Mi ricordo tanti anni fa in una delle mie prime convention. Eh, che l'agenzia di Sicilia, se mi sembra fosse Palermo, era salita sul podio nazionale come prima agenzia in un gruppo di oh, 12, 13, 15 persone. E questa cosa mi aveva veramente molto colpito. Perché ho detto, caspita, tra me e me ho pensato, è facile vincere così, sono in tanti, quindi un pezzettino per uno riescono sicuramente ad arrivare più lontani rispetto a noi che a quel tempo eravamo in uh, 3-4 insomma, oggi non siamo tanti più perché siamo in sette uh, in agenzia, però insomma siamo in sette con uh, qualcuno con più esperienza qualcuno con, uh, con meno esperienza. Ecco, basta, se non so se ho risposto completamente alla domanda, però insomma. Bene, Tiro, sì, confermo anch'io che siete veramente un uh, connubio vincente, quindi l'uno compensa l'altro, insomma, e questo è non è l'unico, ma è uno dei segreti che vi permettono di arrivare sempre primi. Detto questo, Attilio, vorrei chiedere a tutte e due, inizio da te, eh, quali sono i propositi eh, per l'anno in corso, per il 2021? Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati di raggiungere quest'anno? Vabbè, ovviamente l'obiettivo è riconfermarci primi, anche se sicuramente avremo qualche eh, agenzia un po' più agguerrita, e però il nostro obiettivo chiaramente è quello di arrivare primi di nuovo. Quest'anno sicuramente sarà un anno di una conferma anche delle nuove attività lavorative, perché durante il lockdown abbiamo parecchio cambiato il modo di lavorare dal punto di vista tecnologico dal punto di vista della pubblicità, dal punto di vista della promozione degli annunci, è cambiato parecchio e io a parte di quest'anno punto molto a sviluppare un po' più di, diciamo, di tecnologia insomma, sul, sul discorso dell'attività. Della, dell diciamo che gli strumenti dati dall'azienda funzionano, posso confermarlo. E, e diciamo anche che l'utente è migliorato dal punto di vista tecnologico c'è molta più gente che richiede informazioni tramite Whatsapp eh, tramite social quindi ci stiamo pian piano dirigendo in quella, in quella direzione quindi questo mi fa piacere Bene, bene Alessandro Da questo punto di vista io mi associo completamente al mio amico socio a belli. E del quale condivido totalmente quello che ha detto i nostri obiettivi devono essere sempre ogni anno più importanti un'altra cosa che volevo aggiungere un'altra cosa che volevo aggiungere molto importante è il fatto che finalmente ci stiamo trasferendo entro la fine di marzo ci trasferiremo nella nostra nuova sede che sarà molto più grande di questa che abbiamo e che deve essere per noi il nuovo punto di partenza per il raggiungimento di risultati ancora più importanti di quelli che abbiamo raggiunto oggi. Condivido quello che diceva il mio amico Attilio, che sicuramente, specialmente dopo la convention di quest'anno, qualche eh, concorrente in più, sempre nella nostra rete, sicuramente ce l'abbiamo, che vorrà spodestarci da questi nostri primi posti, e quindi per questo motivo dobbiamo lavorare ancora di più per cercare di mantenere eh, i nostri risultati. Bene Alessandro io oh, vi faccio intanto i complimenti per gli ottimi risultati conseguiti nel corso di questi anni eh, per il primo posto conseguito nel 2020 e vi auguro buon lavoro. Grazie ciao. Anche noi di far parte di questo gruppo, eh, ormai ne facciamo parte da vent'anni e quindi per altrettanti saremo qui. Grazie, eh, io dico facciamo parte del gruppo facciamo parte di questa famiglia da tanti anni. Bene, eh, a presto. Grazie, Grazie. Ciao, ciao a presto e a tutti.